la scrittura in un versetto, ma l'altro pericolo è quello di equivocare il significato di amore che per noi uomini occidentali dell'Italia del 2022 rappresenta un sentimento di affetto molto forte. Ma domando, può un affetto essere oggetto di comando? Si può comandare al cuore, noi potremmo dire, all'affetto? Assolutamente no. L'amore, se si intende come affetto, non è oggetto di, di comando, e tantomeno di obbedienza. Io non posso amare se io non amo, deve essere qualcosa che nasce da dentro. Quindi evidentemente se è oggetto di comando, il termine ava, il termine amore, ha un significato molto più complesso nella semantica eh, medio orientale, soprattutto nel linguaggio biblico. Siamo eh, al capitolo 15, versetto 12. Questo è il mio comandamento. Che vi amiate gli uni gli altri, e qui sta parlando nel contesto dei discorsi che nella redazione sono pre-pasquali, durante la cena in realtà sono poi post-pasquali, ma di questo ne abbiamo parlato più volte, al gruppo dei testimoni della sua risurrezione, diciamo della sua gloria, come lui dice, no? e che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nella puntata precedente abbiamo visto il comando sul lavaggio dei piedi, sempre tra, tra, tra gli apostoli, gli uni con gli altri. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Ecco già qui si comincia a specificare cosa si intende amore, dare la vita. E poi chi sono gli amici? Gli, gli amici sono una categoria particolare di israeliti, di Haverim, che erano i più zelanti, i più... Quelli oggetti oggetto di, di, di fiducia da parte di tutti, gli, erano quelli che tenevano la cassa delle varie comunità, erano i più zelanti nella legge di Dio, e Haverim, no? E noi sappiamo che molti apostoli erano Haverim, anche Giuda, anche Giuda, era un Haver anche lui, ed è un, diciamo, un, un modo di vivere la legge ebraica che garantiva certamente un grande rispetto e allora giustamente lui dice dare la vita per i propri amici lui si considerava Haver e i suoi apostoli erano Haverib non tutti ma buona parte e quindi l'amore significa dare la vita è un po' il discorso della volta scorsa sul lavaggio dei piedi però il paradigma è come io ho amato voi allora se sono discorsi fatti post pasquale si sa che l'amore massimo l'icona suprema dell'amore di Dio è la croce non solo per gli apostoli ma evidentemente per l'umanità e per gli israeliti e per l'umanità intera. Quindi il paradigma è come io ho amato voi. Francamente, apriamo una parentesi, ci sembra qualcosa di estremamente iperbolico, di irraggiungibile, come si fa ad amare e quindi dare la vita come l'ha data Cristo in quella misura lì. Se ci mettiamo una mano sul cuore dobbiamo dire, sulla nostra coscienza, il Signore guarda, è un'iperbole, è impossibile. Ma Gesù ama queste forme iperboliche perché lui le rende possibili. Farete opere più grandi delle mie. Avete risuscitato almeno quattro persone storicamente. Noi facciamo fatica a credere, per esempio, anche una preghiera che possiamo fare noi di intercessione per la guarigione di un nostro fratello di una nostra sorella figuriamoci se possiamo fare opere però lui dicendo così aveva in mente la chiesa che nella storia ha fatto opere più grandi di lui è chiaro che c'era lui all'origine nel punto alfa nel punto omega c'era la forza e la conduzione e c'è la forza e la conduzione e la perizia dello spirito santo c'è la regia di dio padre è un'opera trinitaria è un'opera eh, di redenzione di santificazione di sanificazione anche della natura umana, funzione sanante, elevante. Quindi è un'opera cristica, quindi è possibile. Quindi come io ho amato voi vuol dire che poi nella storia delle chiese i martiri hanno con quel come, come lui mi chiama, si sono avvicinati al massimo della, ident della identificazione con, lo, con il loro Signore e hanno dato la vita esattamente come l'ha dato lui. Ecco perché i martiri furono i primi a essere soggetti all'amore e, e, e alla memoria, quella che noi chiamiamo erroneamente il culto, alla memoria. Quando Stefano morì in quel modo immediatamente delle, dei chassidim, delle persone pie devote, dei Caverin sono andati lì e hanno ricomposto il cadavere, l'hanno portato via, considerato veramente come una reliquia, come nell'Antico Testamento, no? vi ricordate quando le ossa di Eliseo diedero la vita, fecero suscitare un morto che fu gettato in maniera incauta contro la tomba da quale spuntava un osso e gli diede la vita a quel malcapitato. Questo è il mio comando, quindi non possiamo banalizzarlo. Amare Dio, amare il prossimo, che è una verità, è già nell'Antico Testamento, vi ha fatto l'erecha vi ricordate? amare il tuo prossimo eh, al, tuo, amare al tuo prossimo, perché non c'è lo stato costrutto, c'è una lamed davanti, come te stesso, o come lui ama te stesso, o lui, come lui ama te, Lì, la traduzione sapete che noi abbiamo qualcosa di più, noi abbiamo un comando che vi amiate, che non è sui sentimenti, la misura è Cristo come io ho amato voi, e nessuno ha un amore più grande, Spiega quindi che cos'è l'amore, Gesù, non lo dico io, è quello di dare la vita per i propri amici, che non è solo il sangue, la vita vuol dire spendersi per i caverim, per i fratelli. Spendersi, spendersi, concretamente. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Lo ha detto agli Apostoli, anche questo è stato detto agli Apostoli. Poi è chiaro che c'è sempre il doppio livello, il livello storico-teologico e il livello di applicazione personale. Il livello di applicazione personale lo possiamo applicare anche tra di noi tranquillamente. Vale allora, come vale oggi, vale non solo per gli Apostoli, ma vale anche per noi. Il livello però che noi stiamo usando qua. Pardon, si è mosso tutta la telecamera. Il livello che stiamo usando qua invece è un livello storico-teologico: dobbiamo essere un attimino, stare un po' più, fare sempre un passo indietro per farne poi un futuro due anni in avanti e dire che ehm, il progetto era esaustivo, esaustivo e, e, e poi evaso, completamente evaso dagli Apostoli, era quello di creare appunto questa coesione che nella puntata precedente era sul lavaggio dei piedi e qui, quindi sul servizio, qui invece addirittura dare la vita per i fratelli, gli Apostoli che danno la vita per loro. E anche questo l'hanno adempiuto. Quindi come hanno fatto loro, oggetto e soggetto di imitazione da parte di noi che siamo i loro figli, può valere anche, può valere anche per noi. Però in prima, in prima battuta valeva per loro, il comando era per loro. Vi saluto e vi ringrazio, la prossima volta avremo l'ultima puntata di Gesù Maestro di Israele, l'ultima puntata della nostra, della nostra Alacca. E come dico sempre, se vi piace mettete un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi perché più siamo... <ride> e più, più possiamo contare nel, nel ranking del canale. Ciao e alla prossima che è l'ultima puntata con l'ultima lacca del Vangelo secondo Giovanni di Gesù Maestro di Israele. Ciao!